Sono molto felice di poter annunciare che ho devoluto l'intero compenso della mia partecipazione a Sanremo all'Associazione Dire, Donne in Rete Contro la Violenza, che è presente su tutto il territorio italiano e si occupa di aiutare donne vittime di violenza da parte degli uomini. In questo momento, più che mai, penso sia importante parlare di, della violenza di cui le donne sono vittime e di tutti i tipi di violenza, quindi non soltanto quella fisica, ma anche quella psicologica ed economica. L'associazione DIRE, con più di 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio su tutto il territorio, riesce ad aiutare circa 20.000 donne ogni anno e per me era molto importante dare un aiuto concreto a questa associazione. Ho, ho avuto modo di conoscere la Presidente e alcune delle operatrici che lavorano a questa associazione in tutti questi mesi passati. E loro sono le vere eroine di tutto questo, loro sono le persone che si occupano concretamente di aiutare queste donne e sono convinta che questo sia soltanto l'inizio di un bellissimo percorso insieme. Volevo ringraziare anche la Rai e Amadeus senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile. Grazie mille a tutti.